volevo chiederti, uno di questi giorni ti ho sentito dire che tu non sei un giornalista Rinnego tutto? Ah no, sì, è vero, l'ho detto, sì Ma un reporter? Sì Qual è la differenza per te? Allora, giornalista non lo sono perché in teoria per essere giornalista pubblicista ci sono dei minimi da, da, da fare e da certificare per essere un giornalista professionista sono dei massimi da fare, da certificare. Io non ho fatto né l'uno né l'altro, per cui, però, non essendo un semplice intrattenitore, ma essendo un, uh, uno che fa dei servizi, mi sono definito reporter. Reporter, che tu parli benissimo in inglese, quindi reporter, e, e quindi sì, perché il giornalista ha una deontologia un professionale. Quando pensa a un giornalista, dei doveri, dei diritti. Io, in teoria, non ho niente. Sono un intrattenitore, un po' un buffone, un giullare di corte, quindi né doveri né diritti. Per cui dico reporter. Così, insomma, è un concetto. Faccio dei servizi in un posto, li riporto, da cui reporter naturalmente, e quindi questo, insomma, io non ho, la, non ho fatto l'iter da giornalista, non ho i requisiti e neanche i doveri e neanche voglia di essere giornalista. Così potrò fare pubblicità quando sarò molto famoso, mentre facendo il giornalista non potrei farlo, a parte Cocuzza, che forse allora ho capito perché non ci ha cagato oggi. Allora, eh, per quanto riguarda il giornalismo d'inchiesta, diciamo, negli Stati Uniti e comunque nel mondo anglofono um, si tratta sempre di inchieste molto molto articolate, molto... Watchdog! Molto profonde... Watchdog che durano anche 6, 12 mesi, anche anni in alcuni casi. Leiene fa un servizio che è molto simile nella sostanza, anche se in maniera più mh, concentrata, diciamo, giusto? Sì, in Italia il servizio Watchdog, eh, intendo anche molto... Ah, ho visto che si è spenta la luce, ero io. Eh, anche molto diluito nel tempo, eh, lo fanno i reporter di Rai3, lo fa Report, lo fa Presa Diretta, lo fa... Eh, infatti non voglio sbagliare, Report Presa Diretta, e il terzo adesso non mi viene, terribile, che si alterna, comunque ce n'è un altro sempre sulle tre, eh, chi più sul tecnico, chi più sul sociale, no? politico, sociale, per loro fanno un lavoro che dura mesi prima della messa in onda, quindi poi anche un merito riallacciare il lavoro che fanno i mesi precedenti a un'attualità che spesso cambia nel giro di una settimana in Italia, per cui ha merito anche per quello di fare della roba che inizia mesi prima che poi sembra attualissima quando la vedi in onda, no? Poi sono anche loro a fare notizia. Noi facciamo a volte delle cose in estate che vanno in onda magari in, in autunno, è al massimo il nostro livello di diluizione della notizia nel tempo del servizio, ma eh, altrimenti siamo molto legati all'attualità, insomma, beh, più o meno legati all'attualità, a volte sì, a volte no, a volte l'attualità la facciamo noi. Ha. Um, comunque si tratta um, di un servizio al cittadino alla fine, si parlava, sì. si parlava appunto della differenza dei, dei due grandi poli, del servizio al cittadino e del, dell'impresa effettivamente, quindi tu come, come vedi questo aspetto in particolare nel giornalismo italiano, la necessità comunque di conciliare queste, questi due grandi poli? Allora, eh, noi siamo un programma che essendo in una tv commerciale è al servizio delle imprese, perché noi dobbiamo fare un programma che la gente guardi per far fare i soldi a Mediaset tramite la pubblicità, questo penso che sia, sì. quindi più gente ci guarda, più soldi fa Mediaset con la pubblicità, e in teoria più soldi dovrebbero arrivare a noi, poi questo rapporto non è diretto, però insomma di grazia, e, e quindi noi facciamo in effetti di servizio pubblico, in un'azienda commerciale, per cui non andremo mai contro, o comunque si va, ma senza poi fare i nomi si fa anche cose contro gli sponsor ho fatto un servizio contro le compagnie telefoniche che lasciano che dei provider attivino dei servizi a pagamento non richiesti o comunque richiesti in maniera strana l'abbiamo fatto senza citare, che so, la Wind e perché non si può, perché ci danno i soldini è una legge che vale purtroppo per tutti i mezzi di informazione quasi tutti i mezzi di informazione nella società moderna che non siano cooperative o che non siano Ollus eh, e ce ne sono poche di società che fanno di az... organi di informazione Ollus credo, sì eh, bah, il fatto quotidiano per esempio si proclama abbastanza libero cioè, però è sempre molto difficile farlo noi siamo una tv commerciale io ho scelto di lavorare in una tv commerciale se non mi stanno bene queste regole prendo e esco giustamente e, mm, noi facciamo servizio pubblico, è vero sarebbe bello che il Rai ci fosse un programma come le Iene o anche come Striscia la Notizia sarebbe, no, c'era Mi Manda Rai 3 poi per motivi di ascolto ha cambiato format poi insomma non c'è più e, o forse ci sarà ancora, comunque è un peccato che le iene non siano alla RAI, tuttavia, ci diciamo qua abbiamo magari il veto di, di non rovinare la, la reputazione agli sponsor, di non rovinare la reputazione all'impero berlusconiano, poi magari il RAI comunque per fare un programma come le iene ha i 200 altri 1000 eh, hai altri altri0 ostacoli, c'hai 25.000 dirigenti, ognuno col suo orto, quindi non sarebbe facile probabilmente neanche di là, per cui non ci lamentiamo. C abbiamo dei paletti, come dice l'annunziata dei paletti e i paletti ce li teniamo, non vi dico dove, però. <ride> senti, <ride> senti, è stato definito un tema ormai mh, trito, diciamo quello dell'influenza che hanno gli editori e comunque gli sponsor nel, nel lavoro e nell'operato dei giornalisti però effettivamente mh, qualche cosa si sta muovendo anche considerato che eh, ci sono moltissimi giornalisti che fanno il proprio lavoro da freelance e lo fanno pubblicando online piuttosto che attraverso collaborazioni con diverse testate secondo te come evolverà questo, mh, questa situazione? Diciamo? È il futuro, secondo me. Eh, perché tanto adesso le televisioni generaliste nel corso dei prossimi dieci anni perderanno gli ascolti. Ci sarà un Canale 5, un Rai 1, e poi ci saranno Italia 1, Italia 2, Canale 5, eh, scusate, la 5, Iris, Rai Premium che avranno per meno tutto i loro, loro percentualini di ascolto. E, e quindi la grande unione, la grande, cioè il vero mezzo di informazione principale pian piano diventerà internet quello che accomuna perché il tg1 lo guarderanno fra dieci anni due milioni di persone adesso lo guardano in cinque come dieci anni fa lo guardavano in otto milioni eh, il tg5 lo guardano in due milioni otto eh, anni fa lo guardavano in sette milioni e gli altri saranno tutti rivoli che procedono ognuno con la sua direzione se, se targettizzata anche dell'informazione che se ci sarà non ci sarà e l'unica vera grande fonte di informazione che metterà d'accordo che ne so 20 milioni di italiani non sarà più RAI 1 ma sarà internet e questo va bene, poi sarà internet con tutti i suoi cioè non andremo tutti su Google, mi auguro, non saremo tutti su Facebook, su Twitter ma Comunque la gente secondo me, cioè la strada è quella, non ci sono cioè, no, altri paletti alla banda, alla banda larga, ai blog, quella roba lì speriamo che non ne mettano, quello è il futuro, secondo me cioè, non c'è, cioè, ho preso l, la tv generalista, in questo caso Italia 1, nel 2000, proprio quando ha iniziato diciamo, il lento declino verso di ascolti quantitativi, sul qualitativo va ognuno decida e l'ho presa l'ultimo treno adesso cioè, vedo pian piano i grafici degli ascolti che ogni mese in mese anno in anno si dividono con 200 televisioni quando prima ce n'erano eh, 20, 30, quindi Sky, TG, ma va bene così. Cioè, per cui la prima domanda era perché ho perso, ho perso il, il colpo. Come, come voleva appunto la situazione adesso? Ah, beh, sì, sì, sì, sì, eh, tante fonti di informazioni, ma le principali non saranno più TG1 e TG5, ma sarà il grande, la grande cloud di internet, ne sono assolutamente sicuro. è, è segnato, cioè non c'è scampo. Quindi giornalisti, morirete tutti! Grazie davvero tantissimo è Mauro, finita? è finita, ma è così fresco qui ma continuiamo, accendiamo un altro riflettore, ah, ah, grazie a voi, viva il festival del giornalismo, viva, viva, viva il festival del giornalismo, viva la web tv, anche se non l'hai capito, stocca, JF12 cancelletto, evviva, grazie, è partita grazie. la sigla, grazie ah non è ancora finita.